ancora non ho fatto dai adesso buongiorno buongiorno cosa vuoi da mangiare eh, cosa è pronto signora e eh, questa è l'ora della diretta di Gaia ah che bel forno signora ecco la pasta già è pronta la pasta? Mm. Ah, è pericoloso per un pappagallo? Sì. Mi posso fare male? Sì. Mm. Senta non la signora. Canta. Sì, ma cosa mi prepara da mangiare signora? La, mh, mh, la pasta. La pasta? Sì. Ehm, vorrei anche un po' di frutta, per favore. Un po' di frutta. Eh, sì, sì, sì. sì. Ecco. Allora, che cos'è quella cosa verde? Quale? Quello. Ecco, ma io vorrei mangiare anche un po' di formiche e un po' di vermicelli, perché sono un pappagallo. No, non ce l'ho, formiche e vermicelli. Ah, io come faccio? Se ho un cucchiaio. Ecco, un cucchiaio. Non lo mangiare, il cucchiaio. Eh, ma facciamo un, un bel dolce anche, signora. Quanto costa un piatto di, di spaghetti signora? Gli spaghetti. Sì. Non ce l'ho. Ah! Il spaghetti. E questo che cos'è? Quale? Questo qui. Quale? Questo? Sì. E pasta! Farfalline, mmm, buoni, buoni. Mi metti anche un po' di formiche rosse, per favore? Formiche rosse, ecco, formiche, mm. E anche su questo, formiche rosse. Sì, formiche rosse, per favore. Mmm, ah, questo è buonissimo. Mmm. Senta signora, ma lei, qual è il suo piatto forte? La sua ricetta preferita? Si mangia quello? No. E allora? Io vorrei mangiare qualcosa, signora, qui non si mangia niente. Ma se sono questi da mangiare. Tutti questi qui. Bene. Senta, ma lei è da parecchio tempo che fa la cuoca a questo lavoro? Sì. Da quanto tempo? Da tanti tempi. Da tanti tempi? Mm. Sì. Chi ti ha insegnato a cucinare? Papà? Mm, che bravo papà che hai! Senti, mm. ma tu ci vai a scuola? No! Perché? Perché non a me non mi piace! Non ti piace la scuola? No! Ah, ma eh, ti insegnano a scrivere, a leggere! Lo sai? No! E puoi anche fare tanti giochi nella scuola! No! no. Non si va niente! Ma ci sono tanti bambini belli! Sono butti sono profumati no sono puzzolenti ah ma allora questa è Gaia signori chi tu no non sono Gaia saluta tutti allora, yeah, arrivederci sono... alla prossima puntata no, tu non hai mangiato io adesso vado a mangiare tu saluta fai ciao ciao, ciao. Au revoir Au revoir